Pronti a combattere, gormiti qui per vincere, gormiti raggiungibili. chi difenderà? Legend is back! Legend is back! Uff, ma dov'è Johnny? È sempre in ritardo! Forse sicuramente sarà a mangiare. O, o, o dov'è vedere un suo amico? o starà giocando con l'app forse, ma... Fino non arriva più eh, Giada, ciao, ciao, scusa, scusa, oh, scusa Oh, finalmente, scusa, quando è sparito Scusami, scusami, sto, sto morendo di freddo e eh, non ho no idea di, di quello che mi è successo Che è successo? Eh, praticamente, con la coperta Sì, con la coperta perché ho ancora freddo Intanto non è una coperta ma è la mia sciarpa, però, però ti voglio dire una cosa Cosa è successo? Eh, ho, ho trovato la macchina eh, tutta, tutta ghiacciata, ghiacciata, tutta, sì, sì, sì, tutta ghiacciata eh, e le strade Giada erano bianche, bianche, bianche Eh beh, non è male, noi eh, sì, siamo sì, in, sì, in lo so è normale sicuramente sarà stato Icalos ma no ma non è stato sicuramente Sì, è Icalos, stato Icalos no. perché eh, non voleva impedirmi di venire in studio no, ecco ma no ma perché eh sì. ma allora, no se ma... non è Icalos è stato Trichion ma no ma non è stato nessuno di loro quello che vedi il bianco che vedi sui prati è la brina la brina Sì. e voi sapete che cos'è la brina è la trasformazione della rugiata notturna ovvero del vapore acro che c'è nell'aria ah l'umidità Dato, l'umidità con le temperature fredde si solidifica e si presenta sotto forma di piccoli grani di ghiaccio bianchi e opachi o di piccoli aghi semitrasparenti. Sì Giada, effettivamente sarà, sarà stata la brina. Sì. Però tu e Icalos non me la raccontata giusta, eh Sicuramente... Perché scusa? Perché volevate impedirmi di venire in studio Ma perché? Perché così vincevate a tavolino A tavolino? Sì, a tavolino no, Per cosa? E perché, perché lo sai che io ti batto sempre con la sfida dei collezionabili, oh, giusto? Oh, ancora questa storia, ma non fare mai una cosa del genere Sì, invece, io adesso ti sfido non sarebbe leale. E io ti sfido Ok, adesso vediamo chi vince Dai Andiamo Oh Giada Giada Giada sei pronta per una sfida agghiacciante per rimanere in tema Certo che sono pronta e questa volta io ti batterò Giada non dire cose che non si avverano vedrai. dai lo sai Amici nuovo anno, nuove bustine e nuovi personaggi Sì ma non cambia niente Giada perché tu perdi sempre uguale No adesso vedrai questa volta vincerò io Va bene, allora, eh, la bustina per dente Giada, eccola. No, no, no, no, no, no, questa volta non ci casco. Questa te la apri tu e io me la scelgo. No, quella per dente io non me la apro, me ne apro un'altra. Oh, apro questa. Mm, io scelgo questa. Sei pronta? Sono qui. Uno, due, tre. Ok, <ride> eh, sono stato un po' forte. Eh, un pochino. Allora, sulla card... Questo aspetta, mi piace, aspetta eh. che devo tirarlo. Questo mi piace tanto perché appartiene al fuoco. Allora, Un incastrato. Ti guarderò mentre... mentre okay. Eh, ok. Allora, sulla card io ho il numero 7. Io ho il numero 6, io ho trovato Ultra Diakost. E Ultra Saburo. Giada, domanda, la domanda mm. dell'anno, la domanda del 2020. Sì. A cosa serve questo codice? Vai. Questo codice serve per sbloccare i personaggi nell'applicazione Non è vero Come? Serve per sbloccare i personaggi nell'applicazione E eh io che cosa ho detto? È la stessa cosa eh, Ok, ok È so. sempre il solito antipatico Ok, comunque. guardiamo allora Sotto il piede io ho il numero 5 Io ho il numero 1 Che numero avevi prima? Chi sei? tu? Uh, <ride> allora, scusate, io non lo faccio apposta 7 più 5 no. E tu? Non, sei più uno Non è giusto Cioè tu sei più uno tu, Fai la mia card Sai cosa hai fatto? Sai ho vinto fatto? No, tu hai fatto una cosa Ho vinto E scambiate Mentre io sono andata un attimo io, io. Ah. Allora, cosa ti avevo detto? Questa era quella perdente Non l'ho presa non Sono non invincibile. Giusto. Sono invincibile Sono invincibile ragazzi Sono invincibile Eh, già, dai così Basta Che cosa so devo fare? Non è giusto Perché tu, tu hai qualche trucchetto perché Non, non, non è nessun Non puoi trucco. vincere sempre No, faccio non Faccio io sempre. la magia sennò lei. No, no, la faccio io La faccio io la magia Oh Giada che bello questo momento mi piace davvero un sacco. Sì, il momento dove mostriamo le vostre foto e la attacchiamo alla prete gormitica. Oggi... Oggi mostriamo quella di Mattia! Esatto, mostriamo quella di Mattia, guardate in questa foto! Mi ha tantissimi Gormiti. Eh, ci stai mostrando davvero un sacco di giocattoli e forse Giada mi sta superando, eh. non big vorrei dire big. ma mi sta superando! Nelle altre due foto, e qui io sono davvero molto fiero... Ci mostra il suo trucca -bimbi. Il trucca bimbi di Lord Titano che ho inventato io! Ha seguito il tutorial, proprio, è stato bravissimo! Bravissimo e mi piace davvero molto perché davvero l'hai seguito nel dettaglio e io voglio fare una domanda a te! Chi ti ha fatto questo trucco? Mamma, papà, un tuo fratello, una tua sorellina? Non lo so. fammelo sapere. sapere. Ora Giada è arrivato il momento del disegno Gormitico. Andiamo verso la lavagna. Andiamo. Allora, allora tu me li passi, come sempre, io come sempre. E poi io leggo le dediche. Leggo le dediche. Allora questo qui ce lo fa Matilde. Esatto, ce lo regala Matilde. Brava Matilde. E ci scrive. E anche questo. È giusto, di giusto, anche Koga. Ci scrive, Carissimi Johnny e Giada, sono sempre io, la vostra cara Matilde da Catania. Oggi vi invio due disegni ardenti Riff e Koga. Brav stata, bravissima, sei stata davvero tida. bravissima, molto molto brava, e colorato davvero molto bene. Complimenti, brava, brava. E poi, questo, qua è sì, che ce, questo lo ce lo manda, ce lo manda sal, uh, Salvo, bondi, Salvo bondi e ci regala a sei anni, a sei anni, e ci regala Riff Aaron, Trek e Icor. Bravi bravi bravi, continuate a mandarci i vostri disegni su gormitishow.gormiti.com Così, noi li stamperemo e li facciamo vedere in e puntata. Le puntate li mostriamo un po' tutti. Ora, Giada, è arrivato un momento di... Ti saluti e di rispondere alle domande. Ok, allora, vai, salutiamo. Salutiamo Lorenzo Sallese. E Davide Amato. Ciao. ciao. <ride> e rispondiamo alle vostre curiosità, alle Vediamo vostre domande. Vediamo un pochino. Lorenzo Sallese ci dice, ciao Gianni e Giada, volevo dirvi che siete fantastici. Grazie. E Giada, tu sei molto carina grazie Beh, giusto, giusto ma volevo chiedervi avete altre passioni oltre ai gormiti allora sì abbiamo già risposto a questa domanda abbiamo sì, un sì, sacco di passioni in, comuni, in comune In eh, comune tutta l'arte ci piace sì danza recitazione Cilina, andare a teatro ma... tutto tutto quanto tutto tutto, tutto, tutto, tutto. tutto, tutto, tutto, tutto. Prossima Poi, domanda. Eh, Davide Amato ci scrive, siete fratelli Johnny e Giada. Sai che è la prima volta che ce lo chiedono. È vero, perché ogni volta ci chiedono se siamo fidanzati. Eh, mm -hmm. Sì, ma... Siamo fidanzati? No, Johnny, andiamo, eh... avanti. Andiamo, no andiamo, andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. È diventata tutta rossa. No, non è vero. È vero, è vero. E eh, eh, niente, eh, la puntata sta finendo quindi dobbiamo salutarvi mm, Sì, sì, è vero Dobbiamo salutarvi, darvi appuntamento al prossimo episodio Ma cosa devono fare i nostri amici? Continuare a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il nostro canale la E soprattutto iscrivetevi Perché esatto. noi mettiamo davvero tantissime cose su questo Ci sono casa. sempre tante novità Esatto, esatto Condividete il video, se volete commentare Andate su gormitishow.gormiti.com Non ci resta che salutarvi Un saluto da Johnny E già da Ciao, Ciao.